potente grazie per i regali signore per stare davanti a te signore per edificarci con la tua potente parola signore signore ti ringraziamo con tutto il nostro cuore ti invochiamo il tuo sangue prezioso signore affinché ci possa lavare signore cambiare trasformare e rinnovare la nostra mente nel nome di Gesù noi presentiamo Signore, tutte le nostre debolezze ti chiediamo, Signore, perdono per ogni cosa che abbiamo detto, fatto o, eh, o mm, abbiamo pensato, Signore, nel nome di Gesù, per ogni cosa che non è allineata al Vangelo di Cristo, alla Tua parola, Signore, noi chiediamo perdono, lavaci, perdonaci. Signore, Tu sei fedele e giusto alla Tua parola, ai Tuoi fatti, alle Tue promesse, per quello noi siamo qui per fede, Signore confidando in Te, Signore, alleluia, come c'è scritto nella Tua parola, che se noi ci pentiamo dei nostri peccati, Signore, se apriamo il nostro cuore, se um ci umiliamo davanti a Te, Tu sei fedele e giusto di perdonarci, Signore, tutti i nostri peccati e di lavarci da ogni iniquità. Noi crediamo nella Tua parola e Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Hallelujah. Grazie Padre, coprici con Grazie, il Tuo padre. sangue, Presentiamo tutti i miei fratelli, Signore. Signore, dacci un cuore recettivo, Signore, un cuore che ha accettato e affamato della Tua parola, nel nome di Gesù Cristo. Benedici tutti i miei fratelli, Signore, benedici il pastore, ungi la sua bocca, Signore, mm. parlaci e insegnaci per mezzo di noi. Colui Grazie, che padre. vuole rubare Satana, il diavolo e i suoi seguaci, la parola, tutto quello che il Signore ci ha riservato per la nostra edificazione, nel nome di Gesù, sia legato e cacciato fuori nel nome di Gesù Cristo. Benedici questo momento, Signore. benedici ancora ognuno di noi. Grazie. Signore, tutto lo mettiamo nelle Tue mani. Grazie. Purifica l'aria, Signore. Grazie. Nel nome di Gesù. Grazie, Amen. Signore. E sei benedetto in eterno. Ti lodiamo e ti glorifichiamo. Signore, per tutta l'eternità. Grazie, Signore. Alleluia. Amen. Alleluia. Grazie, Amen. Padre. Grazie. Alleluia. Gloria al Signore. L'altra volta abbiamo visto... Al... Gloria a Dio. L'altra volta abbiamo visto non è colpa di Dio. Eh, abbiamo finito l'insegnamento. Facciamo solo alcune domande e poi passiamo all'altro corso che dice la potenza di una vita ripiena di Spirito. È importante, dopo aver accettato Gesù Cristo, è importante anche la potenza eh, dello Spirito Santo che dimori in noi, che opera attraverso di noi. Chiunque crede in Gesù, la potenza di Dio può operare nella sua vita. Gloria a Dio. Quindi oggi vediamo... Sul, uh, Sull'argomento che abbiamo fatto ieri che uh, facciamo domande che, uh, sul uh, sul tema che Dio uh, non ha. Che non ha, non è colpa di Dio. Ok? Vediamo Dio tenta le persone con il male, sì o no? No. No. Ok, Abbiamo letto anche Giacomo 1,17. 11, da dove vengono i doni buoni? Da Dio, progettivo santo. Ok, quindi siete d'accordo tutti quanti? Sì. Sì, bene. Ok, abbiamo visto anche... Allora, leggendo in Giovanni 10,10... 10, vi ricordate ieri abbiamo letto Giovanni 10:10? 10. Casomai dopo vi mando anche i versetti che non, gli ho, che non vi ho mandato ieri. Uh, chi è il ladro? Eh, Satana. Satana, che sarebbe anche, viene chiamato il diavolo. Ok? Infatti, il Signore Gesù co cosa dice? Cioè, il ladro... Cioè, Viene per rubare, per distruggere, per uccidere. Ma io sono venuto per darvi vita, vita in abbondanza, che sgorga. Gloria a Dio. Quindi Gesù è venuto per darci vita, salute, pace, benedizione in ogni area della nostra vita, ma il nemico è venuto per portare dolore, morte, eh, distruzione. Quindi, eh, l'altra volta abbiamo visto questi punti qua. E poi abbiamo letto ancora, sempre in Giovanni 10.10, 10, quali sono i suoi scopi? Lo scopo di Satana, del diavolo, qual è? Uno è quello, poi, in base a quello che abbiamo letto ieri, Giovanni 10.10, 10. Il ladro non viene per viene per, per, rubare. per rubare, per uccidere, per per, uccidere. per distruggere. Ok? okay? Quindi eh, quando c'è eh, qualcosa che non va, tutte le cose negative sono da Satana. Ok? Non è da Dio. Dio non vuole il male dell'umanità. Dio non vuole che tu ti ammari. Dio non vuole che tu Por, eh, cioè che tu eh, ti ammali, soffri e diventi povero, ma Dio vuole che tu sia benedetto e che tu sia sano in Cristo Gesù. Ok, un'altra parola, sempre leggendo in Giovanni capitolo 10, 10, dice «Per quale motivo è venuto Gesù?» Gesù per, per quale motivo? Per salvarci, ok? Ma dentro la salvezza Dio cosa ci dà ancora? La vita d'abbondanza. Eh? Bravo! Quindi il Signore Gesù Cristo è venuto per darci una vita abbondante, sgorgante, gloria a Dio. Amen? Cioè questa vita abbondante non è solo per noi, ma sgorga, cioè possiamo anche aiutare quelli che sono nel bisogno, quelli che non hanno, quelli che sono in difficoltà. Quindi il Signore è venuto per benedirci. Gloria a Dio. A Questa è la volontà di Dio. Ok, adesso leggiamo, Leg mi leggi eh, Giacomo 4, 7. No, te lo leggo io così facciamo in fretta. Dice così. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Ok? Allora, cosa succede se ti sottometti a Dio e resisti al diavolo? Egli fuggirà. Fuggirà da me. Il nemico cosa fa? Fugge. Se io resisto al diavolo, cioè mi sottometto a Dio e poi resisto al diavolo, allora il diavolo fugge. Cioè quando fugge si porta via con sé la malattia, si porta via con sé la povertà, si porta via con sé la depressione, la paura, tutto quanto se li porta via perché sono i bagagli di Satana che appoggia nella vita, nell'anima delle persone. E per quello, quando una persona viene a Gesù, quindi viene, si prega per quella persona, quando esce il demone, porta via tutte le malattie insieme a sé. ricordate quel muto e sordo? Quando il Signore ha sgridato il demone, la sordità è sparita, quello che era, cioè, aveva problemi di parlare, ha cominciato a parlare. Lo storpio, idem, colui che aveva la braccia, cioè broccata, era un demone che bloccava il suo braccio. Puoi fare tutti i raggi che vuoi, ma il nemico cerca sempre di appoggiare la sua valigia. Cioè, le sue valigie sono povertà, ansia, malattia. Ma quando noi ci sottomettiamo, allora da noi e si porta dietro le sue sporcizie ok abbiamo letto vi ricordate i romani 8 28 ieri ve lo leggo ancora ve lo leggo io così siccome l'abbiamo già letto ve lo leggo ancora romani 8 28 Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il proponimento di Dio. Ok? Allora, la domanda è, questo verso dice che tutte le cose vengono da Dio? No. Allora, per coloro che amano Dio, ok? Allora le cose cooperano per il nostro bene, ma il male, tutte le cose, allora, che comprende il male, che comprende problemi, che comprende malattia, non vengono da Dio. Ma li manda il nemico, non perché Dio è potente non è, è debole, no, perché il nemico molte volte opera nella sulla vita delle persone, cioè per quelli che non amano Dio, molte volte che non conoscono Dio, succede qualcosa nella loro vita, alcune persone dicono, ma forse è la volontà di Dio. Non è la volontà di Dio. Dio c'è. Non vuole il male di nessuno. L'abbiamo visto di quei ragazzi che si drogavano, che hanno bevuto, che hanno fatto un incidente. Quello dipende da Dio? No. Vi ricordate? Okay? Quindi questo verso dice che tutte le cose vengono da Dio? No. Quindi la risposta è no. Ma tutte le cose buone? Sì. Ma tutti i mali? No. Perché Dio, attraverso Gesù Cristo, ogni persona, finché ha respiro nel suo corpo, ha la possibilità di essere salvata ed essere partecipe del regno di Dio e della benedizione di Dio. Ok? È importante. Leggiamo Atti 10, lo, direco, Vi leggo il versetto subito. Atti 10, 38 cosa dice? Come Dio abbia unto lo, di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth, il quale andò attorno facendo del bene e sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. Lo ripeto ancora, Atti 10, 38: come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth, il quale, cioè Gesù, andò attorno facendo del bene, sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui, ok? La malattia viene da Dio. No. Giusto? Bravo. La malattia non viene da Dio, altrimenti Gesù Cristo non sarebbe venuto sulla terra, non avrebbe guarito, non avrebbe risuscitato, non avrebbe dato da mangiare, non avrebbe dato da bere. Cioè, questo è il punto che Dio è colui che provvede per l'umanità. Satana è colui che toglie quello che Dio vuole dare all'umanità o che Dio dà all'umanità. Quindi, quando ci sono dei, dei problemi, non dobbiamo dire che è da Dio, no. Dobbiamo resistere, dobbiamo combattere contro il nostro nemico. La malattia non è da Dio. Ok? Leggiamo primo Giovanni. Leggiamo Primo Giovanni 3,8. Per quale motivo è stato manifestato il figlio di Dio? Vi ricordate? L'abbiamo letto. Allora, per quale motivo si è manifestato il figlio di Dio? Per salvarci. Per salvarci, giusto. E poi anche per... per distruggere le opere del diavolo. Bravo, del maligno, del diavolo. Cioè, il figlio di Dio si è manifestato per distruggere le opere. Quando dice le opere? Malattia, povertà, depressione, paura, guerra, fame, mancanza, tante cose, tante cose, divisioni, cioè ehm, divorzi tutto questo appartiene a Satana è Satana che, che fa questo quindi Gesù è venuto per distruggere quando noi ci sottomettiamo a Dio allora il Signore opera nella nostra nella nostra vita ci guarisce, ci libera, ci sana, ci benedice gloria a Dio è chiaro? Quindi Dio tenta le persone con il male? Sì o no? No. Ok, adesso... Quindi tutto il male non è da Dio, ok? Ma tutto il bene è da Dio, perché quando tu sei connesso con Dio, Dio ti benedice, e poi vediamo coloro che non sono, che non amano Dio, odiano Dio, però sono ricchi. È vero o no? E quello fa parte di Satana. Infatti loro promuovono le opere del diavolo, promuovono il male, promuovono, promuovono la guerra, promuovono le malattie, diffondono le malattie in alcune parti, creano dei... Dei um, degli armi, gli armi, armi biologici sono armi demoniaci. Dio ha dato all'umanità una intelligenza per creare le cose buone. Ma quando una persona è malvagia e non conosce Dio, molte volte crea queste armi biologici per distruggere l'umanità. Ogni persona che odia Dio è contro se stessa e contro l'umanità. Ogni persona che ama Dio, teme Dio, è sempre pronta ad aiutare il prossimo. È, co è compassionevole. Perdona velocemente, cerca di fare del bene. Il dolore del prossimo lo fa soffrire quindi cerca di prevenire ad aiutare quelle persone lì vedete la differenza? quindi è importante comprendere questa verità è chiaro? passiamo all'altro livello va bene? è chiaro? è chiaro Eden? sì, sì è chiaro ok Patrizia è chiaro? Ok, grazie. Ok, oggi vediamo la potenza di una vita ripiena di spirito, che è importante. Quando noi accettiamo Gesù Cristo, il Signore ci ha anche dato una potenza. Questa potenza non viene perché ho i muscoli, faccio palestra, corro dalla mattina alla sera, faccio attività fisica, eccetera. O, ho o per, per caso ho fatto arti marziali ho imparato a difendermi non è questa potenza non è proprio che dipende dalla mia persona è giusto fare la palestra è giusto fare attività fisica anche per la nostra salute ma questa potenza non viene dalla nostra capacità o dai, dalla, dal nostro allenamento ma questa potenza viene dallo Spirito Santo. Ok? Quindi il titolo è La potenza di una vita ripiena di Spirito. Quindi lo Spirito Santo, cosa fa? Ti riempie della sua potenza. Ok, Leggiamo brevemente in Marco 16, dal versetto 15 al 16. Cosa dice? Marco sedici dal versetto quindici al sedici. Sì. Va bene. Poi disse loro, andate per tutto il mondo. Predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo. Chi non crederà, sarà condannato. Ok, ci fermiamo con un attimo. Cosa dice? Andate, questo è il grande mandato, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo a ogni creatura chi ha creduto è stato battezzato sarà salvato ma chi non ha creduto sarà condannato Allora quindi il Signore ha mandato noi verso il mondo per predicare che cosa? Il Vangelo. Leggiamo anche leggiamo anche Atti 8:5, Atti 8:5. Cosa dice Atti 8:5? Filippo, inseso in città della Samaria, Maria, predicò loro il Cristo. Ok, e poi leggimi il versetto 12. Ok, quindi qua vediamo come veniva messo in pratica questo mandato attraverso la predicazione. Quindi Filippo scese in Samaria, predico Cristo ok? e poi quando hanno creduto a Filippo che annunziava la buona novella del regno di Dio, e del nome di Gesù Cristo, uomini e donne furono battezzati. ok? Questo è il mandato. Il mandato, le persone, viene predicato il Vangelo, le persone accettano Gesù Cristo e poi vengono battezzati. Questa è una cosa normale sia nel, nel, nel, nel, nel, nel Nuovo Testamento, Atti degli Apostoli, e poi anche oggi nel nostro tempo. La domanda è: queste persone della Samaria erano diventati cristiani in accordo a quello che diceva Marco 16 dal versetto 15 al versetto 16? Sì, perché loro erano in accordo, hanno udito il Vangelo e hanno accettato il Vangelo e si e hanno obbedito, si sono battezzati. Filippo era andato nella città di Maria, aveva predicato Gesù Cristo e attraverso la fede di Cristo vennero battezzati sia gli uomini che le donne. In accordo al grande mandato possiamo affermare che queste persone erano salvate, ma avevano ricevuto il battesimo dello Spirito Santo? Punto di domanda? c'erano il battesimo non ancora, ma quando ricevono... Ecco, non hanno ricevuto il battesimo, ma hanno ricevuto lo Spirito, ok? Sono diventati una nuova creatura. Vediamo ancora, adesso vediamo. La Bibbia ci parla di Giovanni che battezzava in acqua, Giovanni Battista, ma che solo Gesù Cristo poteva battezzare nello Spirito Santo. Secondo le scritture, queste persone hanno creduto, vennero salvate, battezzate in acqua, ma non avevano ancora ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Vediamo un attimo Atti 8, dal versetto 14 al versetto 10, 17. Guardate come vengono. Allora, hanno accettato Gesù Cristo, sono stati battezzati in acqua. Adesso vediamo in Atti 8. Sì, Atti 8, capitolo 8, versetto 14 al 17. Me lo leggi, grazie. Eh. Pregavano per loro affinché ricevesse il Spirito Santo perché ancora non era deciso ma erano stati non tanto partentati nel mondo il Signore Gesù che è un gioco cosa amè gloria a Dio amè basta Grazie a Dio, grazie. Allora, quindi vediamo. No, no, no, grazie. Fino al 17. Giusto, giustissimo, grazie. Allora, guardate cosa è successo. Ora gli Apostoli che erano a Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, cioè hanno accettato Gesù, sono stati battezzati, la voce andava così veloce più di un, del WhatsApp, più del, della telefonata in pratica, mandarono da Gerusalemme Giovanni Pietro, ok? Loro scesero in, uh, in Samaria, ok? Dopo aver pregarono, cioè ponendo le mani sulla testa delle persone, impo imposero le mani, qua dice no? Essi pregarono per loro affinché ricevesse lo Spirito Santo, perché non era ancora disceso su alcuno di loro. Ma essi erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. E poi dice: imposero quindi loro le mani. Ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Gloria a Dio. Amen? Quindi, ve vedete, si accetta Gesù, si diventa perdonati, si battezza, ok? E poi si battezza ancora per lo con lo Spirito Santo. Quando le persone vengono battezzate con lo Spirito Santo, le cose cambiano. Ok? Quindi... Vedremo la settimana prossima possibilmente. Andiamo avanti. Facciamo ancora. Questa parte era bellissima. Ok. Leggiamo un attimo, Atti, capitolo 1, <coughs> dal versetto 1 al versetto. Vediamo. Allora, la mia Bibbia, eccola qua. Atti. Un secondo solo. Romani, eccolo qua. Atti, capitolo 1. Dal versetto 12 Sì. Versetto 12? Sì, sì, grazie. Dal versetto 12 fino al versetto 14, l'abbiamo letto anche l'altra volta, me lo leggi cosa dice il Signore? Ah, no, no, no, no, scusami. Fermati, fermati, scusami, scusami, scusami tanto. Uh, allora. No, no, no, no, no. Versetto, dal versetto, perché ho detto l'orici? Scusatemi. È stata colpa mia, eh? No, no, no, non è colpa tua allora dal versetto quattro ok fino fino fino al versetto nove al versetto otto. Sì, sì, sì, sì, grazie. del fatto che diceva voi avete udito dalla mia bocca poiché Giovanni ha battezzato con acqua, a voi in pochi giorni sarete battezzati nello Spirito Santo. Allora è che sì. siete sì. sì. sì. sì. e questo ristabilità il regno di Israele. Ma egli rispose loro, non sta a voi il conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato il suo potere, ma con la discesa dello Spirito Santo riceverete dentro di voi tale potenza da essermi testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, nella Samaria e all'estremità della terra. Amen. Amen. Vedete cosa dice il versetto 8? Ma riceverete potenza? Allora gli apostoli sono già stati battezzati, stanno seguendo Gesù, ma mancava qualcosa, mancava la potenza. Molti cristiani, molti cristiani amano Gesù, hanno accettato Gesù, sono nati di nuovo nello Spirito, lo Spirito di Dio dimora in loro ma non sono stati battezzati con lo Spirito Santo, con la potenza, ok? E per quello molte volte non riescono a cacciare i demoni, non riescono a sanare gli infermi. Allora è importante che ogni cristiano riceva la potenza dello Spirito Santo, cioè il battesimo nello Spirito Santo. Infatti lo studio di oggi cosa diceva? La potenza di una vita ripiena di spirito. La potenza di una vita ripiena di spirito. Quindi è molto importante che noi riceviamo la potenza dello Spirito Santo. Gli Apostoli, dopo aver ricevuto la potenza dello Spirito Santo, se noi andiamo a vedere ogni... ogni eh, capitolo, soprattutto degli Atti degli Apostoli, la Bibbia dice ripieni di Spirito Santo, ripieni di Spirito Santo. Quindi ogni volta, quando sono in azione, vengono ripieni con la potenza dello Spirito Santo, compiono segni, prodigi, miracoli. Un cristiano deve sempre essere ripieno della potenza dello Spirito Santo, Prima invece deve essere battezzato con lo Spirito Santo. Quindi qua dice, ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni dove in Gerusalemme, in tutta la Giudea, Samaria, fino all'estremità della terra. Amen. Mi leggi solo Atti, Atti capitolo 2, atti lì vicino atti 2 dal versetto 1 al versetto 4. Cosa dice? separate e si posarono sopra ciascuno di loro finché tutti furono riempiti di spirito santo e iniziarono a parlare di chi pensi. secondo che il spirito santo dava ad essi il modo di esprimersi ok, gloria a Dio vedete, vediamo gli apostoli vediamo la promessa loro sono rimasti in Gerusalemme hanno cominciato a pregare, hanno atteso veramente il battesimo. Infatti in atti 2 nel giorno dopo dieci giorni che il, eh, che il Signore è salito in cielo furono battezzati con lo Spirito Santo, gloria a Dio, battezzati e ripieni di Spirito Santo e cominciarono a proclamare il Vangelo di Cristo senza paura, hanno cominciato a guarire, a sanare. Se voi andate a leggere tutti gli atti degli Apostoli, vedete la potenza di Dio attraverso gli Apostoli. Questo, questa potenza si manifesta anche oggi nelle persone che sono stati battezzati con la potenza dello Spirito Santo. Gloria a Dio. Oggi ci fermiamo qua, quindi abbiamo letto Atti 1 e Atti 2, ok? Atti 1 dal versetto 4 al versetto 8, mentre Atti 2 dal versetto 1 al versetto 4, ok? Quindi è importante, la vita cristiana deve essere piena di Spirito Santo e della potenza di Dio, altrimenti il nemico ci attacca. Allora come Combattiamo. Come distruggiamo il nemico, le sue opere? Nel nome di Gesù, con la potenza dello Spirito Santo. Ok? Gloria a Dio. Ci fermiamo qua oggi. La prossima volta continueremo sempre questa parte del, dell'insegnamento. Per chi non ci sarà, non c'è oggi. Purtroppo gli manderò il, la, la registrazione. Dio volendo glielo mando. Gloria a Dio. Preghiamo insieme con Eden e poi la sorella Magdalena. Prima di pregare vi faccio sentire un canto. Gloria a Dio. Amen. Un canto. Sentiamo un canto e poi preghiamo, finiamo. Gloria al Signore. Preghiamo, preghiamo con la sorella Eden e poi la sorella Magdalena e se può un ringraziamento anche il fratello Mario. Gesù grazie per questa giornata, grazie per averci venuto qui per ascoltare la tua parola, grazie per avercela la insegnato, ti chiedo che è la parola che abbiamo imparato oggi che non siamo male insieme a noi e che la potremo utilizzare anche da, da altre persona. Chiedo di perdonarci da ogni peccato che abbiamo ho commesso e ti chiedo di aiutarci a non fare sempre gli stessi errori. Ti chiedo di coprirci con il sangue e di aiutarci in ogni cosa che facciamo chiedo di benedire tutti i miei fratelli in Cristo. Mm. E... Amen, amen, amen. Dio ti benedica. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Quanti ti ringraziamo. Signore Gesù ti ringraziamo. Spirito Santo ti ringraziamo. Grazie per la tua parola, Signore, che tu ci hai insegnato e ci hai fatto anche ricordare, Signore. Nel nome di Gesù, grazie. Signore, si tiene la queste parole nel nostro cuore, nel nome di Gesù, affinché possiamo portare frutti, Signore, per la gloria del tuo nome. Signore, noi chiediamo in questo momento, Signore che ogni tuo figlio, Signore, sia battesato, Signore, sia ripieno della potenza sua, tua, Signore della potenza dello Spirito Santo Signore, Signore che siano battesati, Signore coloro che stanno partecipando, Signore in questo corso, Signore coloro che non sono ancora battesati, Signore siano battesati, Signore Alleluia, nel nome di Gesù Cristo, affinché siano salvati Signore, e possano agire, Signore con potenza, facendo la tua volontà, Signore facendo segni signore miracoli prodigi signore perché il signore lo ha detto che quando lui se ne andasse dal padre alleluia lui mandava un consolatore lo spirito santo mm. che ci insegnerebbe alleluia che ci ricorderebbe le cose che lui ci ha insegnato che glorificerà il nostro signore e il salvatore che non parlerà non, non parlerà da sé ma parla, parlerà delle cose della volontà ci libererà la volontà la volontà del nostro Dio signore nel nome di Gesù Cristo signore chiediamo Grazie, alleluia che ti muova con potenza signore Amen. alleluia sui tuoi figli signore Amen. che possano camminare Signore, in Cristo Gesù come vincitore, Signore, Grazie. perché questa vittoria tu ce l'hai dato nella croce, tu ci hai benedetto nella croce, Signore. Alleluia. E noi te ringraziamo, Signore. Aiutaci, edificaci, fortificaci ancora di più. Guida i nostri passi, Signore. Signore, illuminaci, Signore, alleluia, per camminare, per fare la tua volontà nel nome di Gesù Cristo. Grazie, signore, come si il tuo sangue, copri queste parole signore, che queste parole tienano frutti ancora, signore, nel nome di Gesù Cristo, signore grazie, grazie, padre vogliamo mettere davanti a te coloro che sono malati, signore signore, vogliamo intercedere, signore alleluia, nel nome di Gesù signore, vogliamo mettere davanti a te in questo momento, signore Alleluia, Signore, a Mario Signore. Signore, perché ha questo problema al ginocchio, Signore, questo dolore, Signore, anche in questo titolo, Signore. Signore, noi preghiamo, Signore, a Te, perché crediamo che Tu sia il Dio onnipotente, Signore, che puoi ogni cosa, Signore. Amen. E che la tensione per me sia la tua vita, Signore, può guarire, Signore. Guarisci nel, nel nome di Dio Gesù Cristo, Signore. Lascia la Signore, toccalo, Signore, Amen. toccalo, Signore alleluia nel Amén. nome di Gesù Cristo Signore ci possa guarire Signore questo ginocchio Signore questo ambito Signore alleluia questo dolore nel nome di Gesù tu puoi Signore perché per le tue levisure noi siamo stati guariti noi proclamatiamo le parole Signore e mandiamo la parola mandiamo la di guarigione <itutto> Signore come giù l'hai signore che non torna mai quota Signore se non a quanto quello che tu hai detto Signore guarisci Mario guarisci libera il Signore santo amen guariscila completamente Signore nel nome tutto, di Gesù nel nome di Gesù Signore come pioggia Signore questa benedizione la tua azione un soffio di vino soprannaturale Signore su coloro che sono malati su madre, su patrizia Signore su Giuseppe Su nome di Gesù noi non conosciamo i preni nomi nel nome di Gesù siano guidati tu interviene, signore tocca tu poi signore Amen. tu poi dando grazie signore, signore, signore per la tua grazia quando per la tua grazia e per la permesso della fede alleluia signore, grazie signore, signore. Cosa di nascosto, Signore, mm -hmm. che vengono, Signore, nel nome di Gesù, affinché possiamo essere purificati davanti a te, Signore, Alleluia. e possiamo ricevere, Signore, tutte le benedizioni che tu ci hai dato, Signore, potremmo proclamare, decretare Gracias, e conquistare la Signore, Gracias, perché tu ci hai dato in Cristo, Gesù. Signore, ti ringraziamo. Copri, copri, Signore, a tutti i malati, copri a Mario, Giuseppe, a tutti signore. Signori, con il tuo sangue potente. Ti ringraziamo, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Gesù. Grazie, Spirito Santo. Benedici tutti i miei fratelli che sono presenti. Signore, benedici coloro che sono a casa, che aspetteranno. Signore, benedici il pastore e la tua famiglia. Signore, benedici tutte le famiglie dei tanti. Amen. Gloria a te, Signore. Amen. Gloria a te, Signore Gesù. Vita, Signore, alleluia, Signore, alleluia. Signore, le finante, Signore alleluia, Gisella, sì, sì. nel nome alleluia. di Gesù, Signore, per tutti i secoli di secoli, sei benedetto alleluia, Amen. Amen. alleluia. Amen. Signore grazie. Grazie per questo momento, Signore, le parole che abbiamo udito siano scritte nel nostro cuore, che possiamo portare frutto, Signore, per la Tua gloria. Coloro che ascoltano possano fare la, la, la volontà di Dio, possano avvicinarsi al Signore, sottomettersi a Dio, alla Sua parola ed essere battezzati secondo la Tua parola, con la potenza del Tuo Santo Spirito. Signore, grazie, perché il Figlio di Dio si è manifestato per distruggere le opere del diavolo. Qualsiasi opera del diavolo ancora, nel nome di Gesù, sia sradicato da ogni mio fratello, da ogni mia sorella, nel nome di Gesù Cristo. La Bibbia dice che chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Padre, salva, guarisci, sana in questo momento. Grazie. Mettiamo davanti a te la sorella Patrizia, il fratello Mario. Signore, mettiamo tutti i nostri cari, i nostri fratelli e sorelle sparsi in tutto il mondo. Siano coperti col sangue di Gesù. Coloro che sono malati, siano guariti. Coloro che hanno dei problemi, signore, intervieni. Coloro che sono forti, signore, siano ancora più forti, siano unti per la tua gloria. Ungi, signore, benedici il tuo popolo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen, amen, amen. Gloria a Dio, Gesù è il Signore. Alleluia. Gesù è il Signore, Dio vi benedica. Alleluia. Gloria a Dio, Gesù è il Signore. Abbiamo finito. Abbiamo finito, gloria al Signore. Se qualcuno vuole ricevere Gesù Cristo come il suo Signore Salvatore, possiamo pregare insieme. Gloria a Dio. Amen. Facciamo una preghiera insieme. Se tu vuoi ricevere Gesù Cristo, come tuo Signore Salvatore, se lo vuoi ricevere nel tuo cuore, facciamo questa breve preghiera e tu sarai salvato nel nome di Gesù e sarai guarito da ogni infermità. Ripeti con me. Signore Gesù, io ti ricevo nel mio cuore. Signore Gesù, Guida la mia vita. Ti accetto come mio Signore Salvatore. Perdona tutti i miei peccati. Signore Gesù, scrivi il mio nome sul libro della vita. Perdonami, santificami secondo la tua parola. Signore Gesù, scrivi il mio nome sul libro della vita e riempimi con il tuo Santo Spirito. Grazie Padre e sei benedetto in eterno. Amen. Se tu hai pregato questa preghiera, in questo momento io prego per te. Signore, io prego per questa persona. Signore, liberalo da ogni infermità, liberalo da ogni problema. Io spezzo ogni gioco, spezzo ogni vizio dalla sua vita. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il Signore ti ha guarito, ti ha liberato. Se... Sentirai un cambiamento nella tua vita e ti eh, se hai bisogno puoi chiamarci su questo numero che vedi alle mie spalle, 327 37 23 249, vedi? 249, ok? Quindi se tu mi chiami, pregheremo ancora insieme direttamente, e il Signore ti guarirà, ti libererà da ogni attacco del nemico. Dio benedirà la tua casa la tua vita, nel nome di Gesù. Pace, questa è la chiesa missionaria internazionale di Gesù Cristo, che è una chiesa evangelica pentecostale che si trova a Brescia. Puoi venirci a trovare, Dio ti benedica, prima di venire, chiamaci, così ti diamo anche l'indirizzo. Dio ti benedica, shalom, shalom, shalom. Ascoltiamo ancora un canto del fratello eh, Albino. Albino è un fratello meraviglioso che Dio lo benedica lungo ancora con i canti, con la lode. Alleluia. Eh, cantiamo, sentiamo questo canto che dice io cre credo, credo. Alleluia. Credo. Lascia che io sia le Pace di Cristo, pace, nell'amore di Dio vi saluto, pace, pace, pace, Dio è con noi, Dio è con te, Dio è con me, alleluia, alleluia, gloria al Signore.